Qual è il modo migliore per prepararti per un colloquio di lavoro in inglese? Questo è un paio di guantoni. Un paio di guantoni perché se hai un incontro importante devi allenarti, devi allenarti per quell'incontro. Cioè questo significa che devi vivere prima dell'incontro esattamente la stessa situazione e provare, provare l'esperienza. Io sono Angelo Fanelli, sono un coach linguistico e di mestiere faccio questo ti alleno per il colloquio di lavoro in inglese, ti alleno in inglese a costruire una simulazione del colloquio, lo vivo insieme a te, ti aiuto a capire che cos'è che va e che cos'è che non va nella tua maniera di comunicare durante il colloquio di lavoro in inglese e ti aiuto a provare, a riprovare, fin tanto che non arrivi ad un livello che ti aiuta a superare veramente quella dannata porta.